Di buonasera, buonanotte e benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point. Abbiamo da ricercare una Masked Manticore che ci servirà per uh, salvare l'umanità una volta per tutte dal behemoth. e Abbiamo ben due nest da distruggere. Tutto questo ovviamente, se nel frattempo non succedono altri As casini. Ma ora bando alle ciance, sigla e si incomincia! Eccoci qua, mentre il no, è il mio bellissimo maglione con effetto felice caccamo perché è verde col green screen. Allora, vediamo dove siamo messi. Oh, potremmo fare una raccolta di risorse questa, questa volta. Abbiamo due nest. quello che potevo fare intanto, intanto che siamo qua, è pimpare il nostro Tech Mutoid. parte che non hai pantaloni, eh, insomma chiudete gli occhi bambini che non hai pantaloni questo tizio no a parte gli scherzi ehm... ovviamente se gli mettiamo questo lui toglie e non va bene allora è finita l'armatura ah, eccolo qua deve avere per forza questa e montiamo ok così più o meno ci siamo come mutagen non abbiamo niente. Che base? St cosa stiamo costruendo? Manufacturing the set, set the light up link. Abbiamo abbastanza risorse per costruire un altro mutagen lab, qualcosa del genere, anche per quello che può servire perché è abbastanza inutile da in un certo punto di vista. Allora, dicevamo, abbiamo uno store qua che non serve a niente. Come store come siamo messi? Ora hai preferito un po' di tech, ma va bene. Basta 75 tech è fastidiosissimo. Producer research. Research, un po' più di research sarebbe carino. Ben troppo poca tech. Dobbiamo andare a commerciare. No, perché dicevo questo? Perché, eh, ok, la sfida eh, da risorse gratis, ma tentaculate, se no, non. o va in giro sempre solo con Angus Fangus. Che poteva essere un priest technician, per risolvere un po' di problemi. perfetto compagno per il nostro amico, però va bene così, dai, va bene così. Allora. La corruption of the Mind mi sembra un po' troppo presto. Però vorresti andare a vedere se riesci a smerciare un po' di cibo. Adesso riesce a smerciare un po' di. Oh, questi stavano andando. <ride> Ero dimenticato. Allora, cibo per tech, ecco, grazie, dammi tutta la tech che hai. Potremmo iniziare già con questa. Come... Che ci dà un po' più di reputazione con le fazioni. Soprattutto questo mi interessa, un po' più di reputazione col Sinedrio. Voglio allearmi con questo accidente di Sinedrio. Magari portarmi a casa anche un po' di mutagen che non fa sicuramente del male. Lavatrice di mangione, sei un po' scarso di forza di volontà. Forza, forza, su, su, su, coraggio. Babyface è il team nuovo e quindi c'è bisogno di un po' di aiuto in più. Tanto non posso montare niente, uh, quindi ancora presto. Eh, buttando dentro i mutoid, il mutagen scende a una velocità incredibile. Tu hai 10 punti, voce. potrei darti dash e iniziare a usarti un po' più come assalto, anche se è un assalto che non abbondi, un assalto che non è sotto effetto di Steel Friends, è un po' scarso. Ora allora che ci penso, forse un'arma laser sarebbe stata meglio per te. Sei più lento, però almeno riesci a colpire un po' più di distanza. Questo. Hubert. Hubert non ha quick aim. Elbon il Qbert non ha quick aim. Potrei anche darti questi pantaloni giusto per essere un po' più in linea con il resto della, della build. Mark for, Mark for Death potrebbe essere carino, Strongman pure. Abbiamo un'arma paralizzante, bravo, un'arma da vicino, un'arma da lontano. DuPen quarto a uh, l'Uragan. Potrei darti anche un autocannon, eh. Dice che è l'Uragan. Ah, uguale alla fine. Tanto l'importante è che tu vai, gli vai addosso con un... e gli tiri delle belle martellate. Non abbiamo nessun'altra arma da mischia, né? Non sei granché come mischione, insomma. Allora. Non i martelloni, c'è lo Sean of Sahur. Sahur virus 15, danno 100, virus 15, 160, sarebbe cioè, meglio tramortirlo piuttosto che sniper mutoid. Hai un po' di roba, autrice di mangione, prendiamo sì, un altro paio di questi. Un fucile a pompa. Se qualcuno ha la pessima idea di avvicinarsi un po' troppo, um potresti avere una pistola ma che te ne fai quando hai un mitra zona bondio presto assalto tu potresti avere una pistola ma che te ne fai sempre lo stesso motivo di prima tu non potresti averla va bene così allora salviamo iniziamo a ripulire il mondo da tutta questa presenza di pandorani. Uh per il quarto però non è concetto bene. Non sono concetti nessuno. Ness non sono tanto concetti bene di salute, eh. Che baby face. Miseria. Eh, eh di medikit tu tanto non può essere curato eh, hai, non hai il massimo più di velocità tu baby face hai bisogno di un altro di questi e hai un caricatore per un'arma che non hai Guardi potrei dare questa. Va bene così. Salva. Di nuovo. Questo video sarà tutto così. Salva. E, e tenta di cominciare. E noi invece no. Tenta di cominciare. Invece no. No, adesso andiamo sul serio. Via. Bene. Iniziamo la missione. Siamo già tutti belli che corrotti. Dobbiamo trovare le sentinelle per tutta questa corruzione verrà curata a colpi di mutagen purtroppo perché te la prima cosa che puoi fare è fare un use medikit te stesso che male non fa allora dobbiamo andare a vedere Un ovetto, mi fa pensare che di là ci sia... Tanto mettiti con questo, che se fai il retrofire con quello è un po' meglio. Questo è un mindfrager. Sì. Mi fa pensare che una... uno sia qua. Lavatrice. No, sono uno scemo. Qual era la prima cosa da fare in ogni missione? Abbassare. Qual era la seconda cosa da fare in ogni missione? In Steel Frenzy. Per fortuna becco anche tutti gli altri. Ok. Mettiti di qua. E controlla se arriva qualcuno. Anche a te e famiglia. Caro mio, e cara mia bestia umana. Anche a te e famiglia. Un uvetto nel posto sbagliato. Almeno così si riesce a passare. Basta che non ci fuori ma in fragger. Adesso ci c'era fuori sicuro. Frapping. No. no, non abbiamo granché. Forse qua, ma non sono sicuro. E quello lo dobbiamo far saltare al prossimo turno. Tu mettiti qua. Resetting. Torment -torm -torm, function 2%. Questo non ha... Problemi. No, questo è tutto un muro, quindi non c'entra niente. Dove dovremmo andare? Dovremmo vedere. Vabbè, vediamo di là se c'è un spazio. Oh. Turno perso. Oh! Molto bene. Non so neanche se riuscire a paralizzarlo. Ah tu hai la pistola paralizzante. Tu non hai nessun'arma paralizzante. Tu hai armi paralizzante da vicino. E tu hai armi paralizzanti, eh? Di tutti dall'altra parte del pianeta. Abbiamo trovato il primo... In questa masnada. E abbiamo trovato anche un tritone. Dov'è il tritone? Tritone, ti voglio parlare. Questo cos'è? Scourge Alpha. Return Fire con... Uh, eh. Tra tutti i gusti che dovevo scegliere, ho scelto proprio il peggiore. Allora. Il nest va distrutto in un colpo solo. Tu Quanto hai ID... di... Ma io poi posso passare di qua? Mi sa che questa sia piazzata in un punto dove non posso passare. E eh, vabbè, passeremo tutti dall'altra parte, dai. Non ho visto neanche se sì, mi è andata bene. Se qualcuno può distruggermi questo uovo con una martellana. No, eh. Don Abondi, spostati un po' più avanti. E continua questa ottima opera di ammazza tutti quelli che vedi. Tu mettiti qua in Overwatch, non cer cer cerca di non distruggere. Una simpatica cosa eh, direi che questo vetto si è ora di schiuderlo vedi già ma mazza quanto è resistente due colpi di pistola e dovrebbe andare giù poi ci spostiamo. No! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hai capito proprio malissimo maledizione non ci voleva eh, eh, se quello inizia a fare prepping, vuol dire che uno e due si rompono. Sono già due fragger Da cui stare attenti, questo qua si romperà sicuro. Il coniglio di parlare Beh tanto tu hai l'overwatch gratis quindi ti metti in overwatch qua. Speriamo di beccare qualcuno. Siamo a due mindfragger almeno, almeno. Bene. Ciao ciao. Ci sarà sicuramente ah, l'altro mindfragger che si muove. Ah, scappa. È una mossa che non mi aspettavo. Beh, io direi che quello lo tiriamo giù. Hai pochissimi punti volontà. Ah, Potremmo fare Se riesce a beccarmi l'Arthron. Qua ne vedi tre. Se riesce a beccarmi l'Arthron. Magari di qua che ti abbassi un pochino. Diventi un bersaglio un po' meno. Tanto questo ormai non fa più niente. Muy bueno. Muy, muy bueno. E eh, no. Questo non si può fare niente, quindi tu ti metti in overwatch sempre con la pistola paralizzante. E la prima torre l'abbiamo tirata giù. Manca la seconda. Che sarà probabilmente qua. Sarà probabilmente qua. da c'è un'altra paralizzata, ma che mutagen qua mi serve. Don Abbondio, non passi da nessuna parte. Ehm... Mettiti qua. E qua mettiti in Overwatch. Don Abbondio. Stessa cosa. Lupin quarto, possiamo andare fino a qua dove c'è il mindfragger tra l'altro, eh, tanto vale sfruttare la velocità adesso perché poi i still friends se ne va a farsi benedire, malfunction 6%, Ah, posso... Uh, launch Goo Bombs. Uh. E' anche una bella... Un bel raggio di azione, eh. Mi manca il bash. Questo mi man manca il bash. Mi manca il bash e questa è una brutta mancanza. Overwatch... Se qualcuno cerca di controllare, posso mettere un overwatch anche con questo? Mi fa leggermente più male. Eh, posso anche tentare di beccarlo? Lo ammazzo. Mm. Molto bene, molto bene, molto bene. Bravo, bravo. Muted si dimostrano oltre di più decisivi. Tanto gli ha staccato la testa. Perfetto. Quindi quello è proprio incapace di agire. Bello. E morrono i rinforzi, eh. vorrei uh, per dire tanto gustoso mutagen ma sono un po' troppi eh, per i miei gusti e questo l'abbiamo incapacitato è un incapacitato! Abbiamo ancora uno con le pinze. Una pinza ce l'ho nella panza. Questo è un po' più pericoloso però. Muoviti pian piano. Vedo un abbondio. E si riquadrona un po' di Dio. Qua abbiamo un bel corridoio. Secondo me c'è lo stanzone qua. Della... Però. Non andiamo troppo. Eh, hai visibilità su ben due di questi. Maledetti. Se lo becchi nello scudo. abbiamo. Ne abbiamo. Non abbiamo molta scelta. Allora. Potrei mettermi qua. E fare un bel ruggito. Ed ecco solo due. E tornare indietro leggermente. Intanto abbiamo un po' di tempo per avvicinarci un pelo di più. Questo era Fast. Però mi sembra che tu non hai overwatch oh sì che ce l'hai allora sfruttiamolo Torno leggermente più indietro vediamo un po' cosa fare cosa facciamo attregheriamo 350.000 no fumble Quello che abbiamo visto era la pistola che smetteva di funzionare. Si è rotta. Mi chiedo perché gli altri non abbiano fatto niente, comunque. E quello è incapacitato. Paralizzalo un attimo. E piazzati qua dietro perché poi arriva il simpaticone. Allora. Kubert se non sei se sei messo male abbiamo visibilità su un altro. o oh, sul tritone di prima forse no, non c'è quello che mi aspettavo qua c'è un nuovo là quindi potrebbe anche darsi che ci stiamo avvicinando all'obiettivo perché da qualche parte deve pure esserci eh? eccola la hatching sentinel lo sapevo io ehm, però tu non puoi fare nient'altro quando ti metti qua allora l'obiettivo adesso è cercare di portarne a casa il più possibile di questi maledetti Il mutagen ci serve come il pane Urla ancora un po' eh, ne abbiamo solo uno di action point Quindi niente uh, tu uh, vai un po' più avanti. Non è un, un cazzo di munizioni, tua eh? tentiamo di beccare con l'a bene. Paralizzati. Eh, questa non è una bella notizia. Um, quello là boh, Rimane lì. Questo è il return fire. Questo gli tiro una bella mazzata. Quanto hai di, di salute? 90. Che possiamo anche tentare di paralizzare pure quello. Molto bene. Questo per essere sicuri. Questo ci diamo un'altra colpo di par paralisi. pure questo e quello non da lì non si sposta Dona bondio. Quindi ora il panico. Benissimo. Mm. Mamma mia. Come aria non siamo messi bene, no? Eh? Magari fino a qua possiamo andare senza fare dei danni. Uh. Urla. No, che scemenza. Devo fare recovery questo turno, tanto quell'aria era impanicato. Vabbè, uh, faremo il prossimo turno. Mancato! Paralizzamelo un po' E ti portiamo a casa pure questo, molto bene È mancato? piano piano ci avviciniamo mm, mamma mia che aria bravo recupero un po di well point tanto avvicinati non è più impanicato for mm, forse riusciamo a farlo fuori in questo turno e con qua, portandoci a casa quattro belle bestie Sì, lo facciamo fuori. Vai, Don Abbontio. fatto bene perché era quello che aveva bisogno di più di skill point. Bene. ci siamo portati quattro besti, belle bestie a casa. Oltre a un bel po' di reputazione in più e dobbiamo spendere l'ire di Dio per riparare tutto. No, in realtà no. Provo a fare anche questa. Questa sarà un po' più tosta. Vediamo questa non sarà più. Questa sarà un po' più tosta anche le gli rewards saranno maggiori infatti già qua siamo un po più friendly un po più supported con questa missione dovremmo poter stringere amicizia con uh, il sinedrio però per fare questa missione è meglio andarci in due E più aspetto più arrivano bestiacce. Queste sono, hanno l'arma perforante di New Jericho che non abbiamo ancora a disposizione. Fuji! Questo attaccano da vicino. Quindi niente più paralisi velocissima per i Chiron. E si fanno proprio male. Ma si possono disattivare. Asclepius Champion Questo Sparagoo uh, chiama rinforzi uh, Suscita corpi mind, mind Control Immunity Leap uh, Appena lo tocchi Subisci Corruption Quindi Mutoid Dynamic Resistance Tutta brutta roba Tutta brutta roba eh? Intanto potremmo anche... Ah, intanto stiamo costruendo il mondo. Devo fare un Mattock of the Ancients. Un Fury potremmo fare. Sto dicendo una Mattock... Talk... Ah, uh, sì, il New Rider fa sempre bene un la shargan ha bisogno di 50 uh, gas Dei talk of the angels bene abbiamo un altro satellite up link c'è una cosa, proviamo a fare questa missione qua perché abbiamo bisogno di altro materiale. Anche se è una corrupted area, fa niente. Allora, Zack McCracken potrebbe essere la nostra chiave di volta per andare a spasso. Intanto alleggeriamolo un attimo. Non sono dei pantaloni che gli danno più uno di velocità. Sì, guardali qua. Bene. Wait 5, wait 5, quindi non cambia assolutamente niente. Tiro autocannon, wait 4, sì, un po' più veloce. Va bene. Uno dei due deve andare a dare in steel frenzy tu hai bisogno di un altro caricatore intanto Zack McCracken l'abbiamo già visto max power è tornato utile già però se io ti carico così non riesci a far a portare dietro molto quindi per ora diciamo così almeno riesci a muoverti un po più velocemente poi io Ancora un solito problemi a, a avere troppe poche armi paralizzanti, no? Mutant cam ce l'ha? Super frog non ce l'ha. Ce nessuno le armi paralizzanti. Mannaggia. Sei... Oh, potrei darti questo per andare un po' più veloce, ma non, potrebbe non essere una buona idea. Più di speed ti fa solo bene. E un po' più di strength. La granata. Questo se metto l'armatura nell'inventario solo se lo può cambiare. Scusate, mi cambio d'abito e torno subito. Allora. Non so quale sia più utile in questo momento. Se Quick Aim o master, master Marksman. Bene se sparo prima io o se mi metto in Overwatch. Di solito mi metto in Overwatch. Scotty Head è pimpato al massimo. E questo magari Scottish? Non ci sei Quindi ti metto al posto di Dio Anche perché tu sei anche resistente alla corruption Quindi ritornerebbe utile questa cosa Oddor. Queste missioni servono più gli assalti che i cecchini Abbiamo Uh, forse allora tu intanto hai un'arma paralizzante può usare qualcun altro intanto e ti lascio in panchina perché non hai uh, bash tu hai l'arma paralizzante quindi va bene anche se non hai delle gambe che a me non piacciono però va friends e quindi ci sarà sarà il nostro uh, ammanchevole paralizzatore di fiducia forse super frog beccati questo e questo lo metti in garage uh, e magari avanti No, va bene così. Allora, anche perché tu non ci sei. Tu non ci sei. Allora facciamo così, no? Mettiamo lui nel team. E gli diamo anche una bella arma paralizzante al posto del martellone me ne pentirò amaramente di questa cosa ma fa niente no al posto del cecchino me ne pentirò ancora amaramente di questa cosa direi che possiamo andare si sì, a un cecchino serve tutti corrotti, sì. Inserire battuta sui politici qui. Inserire risata convinta qui. Inserire altra battuta sui politici qui. Inserire replica. Allora. Noi abbiamo un paio di pacchi. Tre pacchi qua abbastanza vicino. Poi ce n'è uno che è bello lontano che va giù in fondo. Questo è lontanissimo, però almeno una zona di sfiltrazione vicina. Questo è quello più sfigato di tutti. E quindi sarà la prima cosa passata. La seconda cosa in Steel Frenzy. Tu. Iniziamo a fare balzellon balzelloni pronti per andare a prendere questo pacco e tornarci a casa. Intanto diamo un'esplorata. Una sirena, Elion, quindi questo cercherà di controllarci mentalmente. E una Mist Sentinel. E ci servirà un cecchino più vicino possibile a quella dannatissima sirena. Oh, uh, mi sono dimenticato di smaltire le vecchie. Scotty Shed. Due armi paralizzanti, sì. Però me interessa che tu vada a prendere questo, per esempio. Così. Ci... siamo già a portarci a casa qualcosa. Oh, una Mist Sentinel proprio qui. Mm. Questo ci fa male, questo ci fa male, quindi torna indietro. Due action point, due action point, no niente. Replica con questo se ti sparano. Max Power. Lunar Lander può già iniziare secondo me a raccattare qualcosa. Può dargli una martellata a questo così. 240, tu facevi 220 mi sembra. Un male atroce che abbiamo fatto. Io, iniziamo a, racc a raccattare un po' di roba. Eh? Che dici? Un martellone gratis. Abbiamo. Questa che possiamo fabbricare solo noi. Vabbè, ehm... va bene così. Max Power Tu tra l'altro sei un'arma paralizzante. Tech ci serve tantissimo. Sto potrebbe servirci. Il resto è abbastanza fuffa. Tu non puoi andare sopra qua, eh. E vabbè, vai di qua. Non mi ricordo più se da video mai i immunity, mi sembra di no. E qua si paga. Questi errori si pagano. Beh, lui adesso andrà a dare una mano forte. Quindi qua andiamo a istigare la sirena. Dale che se si avvicina troppo. è entrata un'altra sirena tu sei finito sapevo io. Vabbè ti farò saltare la testa. Un'altra scarica l'abbiamo fatta secca? Non so che verso sia questo. Un sacco di movimento, un'altra sirena, quella che lancia il panico ah qua c'è un pacco quindi dovremmo andare a per forza psychic scream allora potremmo tentare di paralizzarla questa O tentare ad ammazzarla quanti punti di vita hai? 2, 90 direi che cerchiamo di ammazzarla. Al massimo paralizziamo con l'altra. Vai! riesci a sposarti di niente. My control. Mazza, meno 18 will point. C'era se non sbaglio un achievement. Hai controllato mentalmente un controllo. Controlla mentalmente. Perché non hai fatto il doppio colpo? Perché non hai fatto il doppio colpo? non puoi paralizzare. Eh, già. Tu puoi paralizzarlo però. Quanto hai? 290, 8 16 24. 8 16 24, quindi non posso paralizzarti una botta sola. Devo per forza staccarti un braccio. se riesco a è una marea di punti volontà quindi niente allora la priorità sono far fuori questa maledetta cosa e a questo punto la facciamo fuori perché mi sono già rotto uh gli abbiamo staccato la testa No! Ah però uccidendo la sua amica abbiamo tolto 5.1. Va bene. Andiamo a girare all'ion catcher un po' di roba. terra c'è, poco e niente. Intanto provare a paralizzare questo maledetto. Abbiamo un'altra sirena. <SILENCIO> Maronna, questa è vicinissima. È una Elyon. E qua, dobbiamo tentare anche lo Psychic Scream, ma questa ne ha troppi, no no no no, diamo la fuga, da dove siamo arrivati è morta lì. Prima di andare qua, ucciderlo. Uff, uh. Qua, ragazzo mio, se ce la fai, sei il migliore. Se non ce la fai, siamo tutti morti. Sei il migliore, sei il migliore. L'ho sempre detto io, Lunar Lander è il migliore e non ha neanche Rapid Clearance. Tanto tu puoi già tentare di avvicinarti a questo. No, allora c'era un pacco di là. Oh, pacco di lì, diamine. Saresti... No, tu non... Cioè, poi... Un po' un rischio. Vabbè, corriamolo. Diamo un mirmidone. Venomous. E abbiamo altri rinforzi. Oh. Abbiamo un altro mirmidone normale. Che quello lo facciamo secco in un attimo. Mentre andiamo a prenderci il pacco da giù. Questa non è stata una mossa che, che mi è piaciuta particolarmente. Perché dovremmo prendere anche quel pacco là? Questo sia Spit Red che. Ah ma poi noi volevamo paralizzarla quella lì. Quanto hai tu? 8, 6, 24, 32, porca miseria. Faccio 24 di paralisi con questo. Tu facevi... Forse ce la facciamo. Forse ce la facciamo a portarci a casa anche quella sirena. Да, E via con la paralisi. E arrivi con un solo action point, molto bene. Per un niente, <ride> per un niente. Ma questo non può fare granché. E adesso dovremmo pensare all'Arthron Tyrant. Potrei disattivargli la, uh, un tiro impossibile. Vabbè, aspettiamo che si avvicini un po'. E tu? Stessa cosa. Aspetta che si avvicini un po'. Intanto Bellon Balcellone, potresti provare a avvicinarti alla cassa. Non posso farlo in questo turno, ma il prossimo turno ci portiamo a casa un sacco di materiali interessanti. Allora, il mirmidone muore in questo turno qua. Qua abbiamo un altro pacco non correre troppo quanta bella roba abbiamo anche un caricatore per uh, un fucilazzo carico è stato assai gustoso Tu avvicinati, prossimo turno facciamo fuori queste andiamo a prendere quella cassa. O possiamo anche deployare lo non possiamo deployare lo Space Invaders, tu hai da tenere a bada quello là. Eh? Il fatto che tu non sei carico per niente qua, cioè forse c'era qualcosa di interessante. Così che perso un turno con una cazzata e perso anche qualche uomo. C'era anche un Myrmidon che dovevo far fuori. E ti paralizzo il prossimo turno. Ah. Uh. meno male che è una pessima mira, esattamente come noi, non ammazzi. Così lo ammazzi e, eh, eh. Ammazzi e ti curi. Uh, pessimissima mossa. È un Venomus Mirbidon, non puoi tirargli una mazzata. Accidenti a te. È finito l'effetto del uh, Frenzy. Max Power potrei usarti per ancora per paralizzarlo, oppure potrei usare te per paralizzarlo. La cosa più importante è far fuori quel Tyrant. Eh ma anche se uso qui K, mi sono appena spostato un pochino. Sì, dai. Uh, non ammazzo. Di bleeding e questo è morto. Però. Sì, è morto. A posto, tu corre di qua. No? C'è un caricatore, un altro caricatore. Per ora va bene così. Poi il resto andiamo ai cecchini e prenderli. Vai! E una ce la portiamo a casa. Max, dobbiamo iniziare a vedere per questa cassa. Per quella qua di sopra. A Guardate che non mi ricordo più se hai... No, mi sa che tu non hai la possibilità di prenderla senza pagare, eh? Usabilità su quello là, ma fa niente. Allora. Vai! Purtroppo rimarrai nella mista. La cosa non mi piace per niente però Tu me ne hai Return Fire? No, non hai Return Fire. Sei sì, hai Return Fire. Sì, dai. Corri un po' e andiamo a prendere sta cassa e ce la filiamo. Anche se abbiamo l'inventario pieno. Tu hai l'inventario pieno? No. Intanto vediamo che cosa abbiamo qua. Poi. Abbiamo anche un mitra bello carico. Sa. Ok. Allora. Abbiamo ancora il nostro paralizzatore preferito. Questo qua muore. Trovo a prenderla a casta, devo prendere la casta. a prendere la si Sono rimasto con le mani in mano. E... Potrei farti fare uno sloth no. a lui. Non ha molto senso. Ma magari così velocizziamo un po'. Per riprendermi il pacco che è appena steso. Ok. Tu puoi scappare. Vediamo puoi scappare. C'è un punto di sfiltrazione. Cioè dove siamo arrivati. E nell'angolino là dove non... Ovunque tranne dove sei. È un uomo molto fortunato. Ma verso di qua che magari puoi caricare qualcos'altro tu. Max. Ah, non c'è niente. Ok. Tu è un botto di roba. Tu invece hai un tubo. Scusate. Ok termine il turno ok or dunque ma che bella sorpresa una sirena dietro le nostre chiappe è proprio quello che ci voleva <coughs> carica. Dal mitra tutto gratis per noi. Vabbè. C'è qualcos'altro, forse il caricatore di un'arma che non abbiamo, non ci serve, da secondo l'era. hai 8 will point è una sirena instigator questo qua ah, non ci arrivi ma manco per cavolo qua ah, ci arriveresti questo quanto punti di vita 490. Buttiamo via tutti gli will point che ci avanzano. Ah, forse riusciamo a farla anche con la pistola grazie sei sempre provvidenziale soprattutto nel momenti in cui serve di più quanti punti vita ha la testa? 3 se dovessi spolpirla con, con la era per riuscire anche a paralizzarla leggermente oh ma tu hai una marea di will point allora paralizziamola ancora un po' là. ready to engage tu hai pessime scelte, pessime scelte. Uh, tu puoi andare sul tetto intanto Balzellon, Balzelloni. Il prossimo turno torniamo a casa. Ho preso tutto quello che potevi prendere. Questa? Sì. Perché tu potresti iniziare proprio in quarti verso casa? Scottish. Anche, anche tu vai verso casa questo per simpatia lanciamo un fireworm a massimo quanto lontano lo puoi lanciare come una catapulta ammazza che lancio Grazie a quel lancio noi non possiamo muoverci granché. Eh vabbè, metteteli qua. Possiamo tornare turno ne vai. Teni sempre tu mano un bello schioppo. Questo è appena arrivato quindi non può far niente. Ready tenta ad avvicinarsi tanto cosa fa psychic scream sicuro ah non lo può più fare perché gli ha disattivato la testa non può più car caricare niente Attenzione, tu hai eh, 12 willpower, allora possiamo provare a fare così. Iniziamo a scaricare un po' di roba a max. Torniamo indietro e riprendiamo un'altra, un altro po' di roba. di pacchi che sono sempre utili e eh, direi che siamo un po' stupendo non puoi fare niente è retaliation però non un grande punto dove sal salvare però vabbè fa niente Spa niente hanno messo un overwatch uh questa non è stata una gran bella sorpresa però almeno la sirena è quasi sistemata non è abbastanza will point per fare un dash quindi neanche per paralizzare non si sa mai, eh, che ti fuori qualcosa di utile. Uh, 20, 8, 16. Posso farti altri 16 con questo. Vero? Deve continuare. Finisci la paralisi, per lo meno di questo turno. Molto bene. Iniziamo a camminarci per andarcene molto, molto bene. Non puoi fare più questo, vabbè. Adesso tu te ne vai. Non so se sei, rip sei riprendendo. Tu puoi già scappare, eh? Oh. Non granché, però. Li puoi prendere, li prendiamo prossimo turno già jump e ce ne andiamo fuori di qua mm, pensavo potessi fare un po' più di strada tutte ne puoi già andare e tutte ne puoi già andare quindi direi che ne approfittiamo posso che star qui a prenderle Vai. E Scottish idem e Fare il psychic scream ma questa è una marea di will eh? Sì, sì. Ne vale la pena. Space Invaders. Tu uh, incamminati fatto bene, va Trovo che non ci sia nessuno là dietro. Ah, bravo. Qua. Falta fuori mine fryer sicuro adesso ehm, tu piccolo vermiciattolo o non so vai verso il nemico ah c'è una scatola piena di roba ma fa niente safe on attack ne vale la pena Un'altra sirena. Ah! Elion. E questo... Controllo mentale. Bene. Direi che è tempo di alzare i tacchi. Tu sei il primo che te ne vai. L'unico che mi fa venire dei dubbi è Mutant Mutant? Ce la fa Tu non ce la fai Mannaggia, no, mannaggia uh, vabbè Mettiti di qua Degli altri Alzino i tacchi e se ne valano Abbiamo già tutti i pacchi in più, abbiamo anche due sirene, meglio di così. Max. Visibilità su quello lì? Davvero? Ammazza. Sì, vabbè. Visibilità per finta. Max, anche tu vai a... vai di qua. E tu copri di qua Oh il vermiciatolo Mi ero dimenticato Povero vermiciatolo Eccolo là E eh, vabbè Alziamo i tacchi e basta che abbiamo già un bel bottino ho oh, Lunar Lander al massimo livello quindi adesso può fare Adrenaline, no, Adrenaline Rush uh, Rapid Clearance e adesso diventa davvero il nostro piccolo secondo terminator Mi manca un piccolo grande Terminator. Guarda quanta bella robatta. Abbiamo anche un, un martellone nuovo, un mitra nuovo, un fucile a pompa nuovo, due sirene, 600 tech. È stata proprio un... un bella... Abbiamo sparato praticamente niente. Fantastico, veramente fantastico. Abbiamo abbastanza risorse per attivare una nuova base. Caro mio nulla. Adesso ti leva questo qua. E in più un pochino più di spinta. Non va male, non va male. Che ora sì un po' di meno, ma stealth più 20. Forse. È il caso di darti una pistola più che questo affare qua. Il fatto che potrei anche farti. Non abbiamo abbastanza mutagen così. No, però avevi... hai meno velocità. Così. ninja della situazione, mazza quanta roba che abbiamo ci manca sempre, a parte che abbiamo uno scudo che dovrebbe tornare utile ci mancano sempre le armi paralizzanti qua eh? c'è un caricatore di un'arma che non hai Bah, io direi che adesso faccio un po' di micromanagement, quindi direi ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Statemi bene.